Oggi ci avventureremo nel mondo della musica e della geometria, ma prima facciamo un piccolo ripasso. Ad esempio, fra le trasformazioni isometriche possiamo trovare le riflessioni che possiamo effettuare in verticale, quindi una riflessione rispetto all'asse delle ordinate, oppure anche in orizzontale, quindi una riflessione rispetto all'asse delle scisse. Un altro esempio di trasformazioni sono le traslazioni. Anche qui possiamo avere una traslazione orizzontale oppure anche una traslazione verticale. Anche nella musica a volte possiamo trovare questo tipo di trasformazioni. In questo ambito infatti è capitato che venissero anticipati concetti matematici scoperti solo in seguito. Pensiamo ad esempio al pentagramma. Se lo poniamo in un piano cartesiano troviamo sull'asse delle ascisse il tempo, mentre sull'asse delle ordinate la frequenza del brano. Per capire come applicare la riflessione orizzontale e la riflessione verticale a un brano musicale, prendiamo una qualsiasi sequenza di note a nostro piacimento e disegniamole su un pentagramma. Coloriamole con delle tempere e applichiamo la riflessione rispetto all'asse delle ordinate. Come potete osservare, le note nel primo quadrante è come se si vedessero a specchio nel secondo quadrante, esattamente come accade nella geometria. Pensiamo un attimo alle note corrispondenti che vediamo in queste due sequenze. Nella sequenza di partenza, la nota arancione, che è un LA, è rimasta un LA anche nella sequenza riflessa. La nota blu, che è un DO, è rimasto un DO. Quella gialla, RE, è rimasto RE. E così via per il SI e per il MI. Quindi possiamo dire che nella sequenza riflessa vediamo le stesse note della sequenza iniziale, ma lette dalla fine all'inizio. Prendiamo ora la stessa sequenza di note e proviamo ad applicare una riflessione rispetto all'asse delle ascisse. Le note che leggiamo nella sequenza trasformata sono ancora le stesse di partenza oppure sono cambiate? Vediamo che il LA è diventato un DO, il DO è diventato un LA, il RE è diventato un SOL, il SI è rimasto SI e il MI è diventato FA. Abbiamo quindi scoperto che con una riflessione rispetto all'asse delle ordinate le note rimangono le stesse ma invertono il loro ordine, mentre con una riflessione rispetto all'asse delle ascisse le note cambiano. Si dice in questo caso che cambia la loro frequenza o altezza. Proviamo ad applicare questi concetti ad un canone molto noto, Framartino. Se effettuiamo una riflessione verticale otteniamo l'effetto che si otterrebbe leggendo lo spartito dal fondo all'inizio. Se invece effettuiamo una riflessione orizzontale, le note cambiano, perché cambia la loro frequenza. In particolare possiamo osservare che dove prima la melodia aveva un andamento ascendente, ora ha un andamento discendente, e viceversa. Proviamo a effettuare una traslazione orizzontale. In questo caso l'inizio della melodia viene spostato in avanti, quindi verso destra, di due battute. Per accorgerci del cambiamento, ascoltiamo contemporaneamente sia il tema base che il tema traslato. Se invece trasliamo la melodia verticalmente, otteniamo una nuova melodia che ha lo stesso andamento della melodia iniziale ma che ha note diverse da quelle di partenza. Le note della nuova melodia si ottengono traslando dello stesso intervallo ogni nota della melodia iniziale. Per esempio in questo caso abbiamo scelto di traslare ogni nota di 5 note più in su, quindi la melodia invece di partire dal DO partirà dal SOL. Uno dei primi a cimentarsi con questo tipo di trasformazioni fu Johann Sebastian Bach, uno dei più famosi compositori della storia. Visse in Germania fra il XVII e il XVIII secolo e compose molte opere, fra cui le Variazioni Goldberg. In quest'opera parte da un canone, una semplice melodia di base, uguale per tutte, e lo trasforma in diversi modi. Ascoltiamo il canone di partenza. Bach esegue una riflessione verticale, ottenendo il canone retrogrado. Per ottenere invece il canone al rovescio, Bach applica due trasformazioni. Prima applica una riflessione orizzontale e poi applica una trattazione verticale. Ottiene così una melodia che è data dalla composizione di due trasformazioni. Nella storia della musica, molti furono i compositori che utilizzarono le trasformazioni geometriche nella loro musica, sia precedenti che successivi a Bach. Tra di essi ci fu per esempio Franz Joseph Haydn, di cui proponiamo questo minuetto, tratto dalla Sinfonia numero 47, dove Haydn utilizza delle trasformazioni geometriche. Ascoltate questo estratto dal minuetto. Quali trasformazioni riuscite a trovare?